Ok, salve a tutti e bentornati in questo nuovo video Oggi vi spiego come trovare l'incantesimo di quel parassita Dirigetevi in uh, questo posto, qui E una volta raggiunto uh, Prendete la capretta e seguitemi Vi accompagno in questo posto bellissimo Ok, eccoci arrivati, mi raccomando attenzione all'uccellaccio, entrate in questa porta Fate anche una bella capriola che arriva all'uccellaccio Ok, questo è il punto Il punto di grazia Scendete, scendete, scendete, mi raccomando fate attenzione qui No perché sono tutte uguali, le caverne qua, i dancio sono tutte uguali quindi potrebbe... Ok, attenzione alle piante tossiche trattate Per non toccare l'acqua Attenzione qua che c'è uno scheletro che vi prende alle spalle Che è ritardato Va bene uh, Andiamo Qui invece c'è uno scheletro morto Tanto poi risuscita Qui andate sempre dritto Girate, scendete da questa parte Ignorate la pianta Curatevi Meglio E proseguite Attenzione alla vostra destra Dirigetevi da questa parte Sempre dritti E qui c'è la porta Per sbloccarla ci servirà una leva La leva sta nascosta qui dietro Quindi basta dargli un colpo E tirare la leva una volta tirata la leva si aprirà questa porta, vi porterà giù e dovete affrontare una creatura oscura e una volta uccisa, tanto non ci vuole niente se avete la magia, una volta uccisa vi darà uh, l'incantesimo ecco l'incantesimo che, vabbè questo l'ho registrato quando ho ucciso quella bestia e ora non ci resta che andare a provare questo incantesimo Ecco qua il nostro parassita Molto bello eh Identico a quello della um, Caverna di cristallo E ora affrontiamo questo nemico Vediamo un po' come se la cava Ve lo dico è molto letale Ha anche un sacco di vita Madonna, quanto adoro questa spada. Colpo di grazia. E ragazzi, abbiamo finito. Il nostro Parassita ci ha dato una mano ad affrontare questo nemico. E grazie a tutti per questa visione. Spero tanto che il video vi sia stato utilissimo. E noi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao.